Vi siete mai chiesti quanto guadagnano i vostri atleti preferiti? Io è da quando pratico mountain bike che vedo tutti gli atleti come delle rockstar e di conseguenza pieni di soldi. Ma a differenza di tanti lavori, su YouTube non si trova nulla a riguardo. Dopo una marea di anni che lo faccio di lavoro, anche se non sembra, parlare di soldi nella mountain bike è... Ma oggi siamo al Crankworx Rotorua, primo evento del 2023 e voglio proprio parlarne con i rider per vedere le loro reazioni e per vedere veramente se sono delle rockstar. Per farlo però ho in mente un giochino un po' particolare. Avete presente il gioco dell'obbligo verità? Verità corrisponde alla domanda fatidica. Quanto guadagni? Ma l'obbligo, guardate cosa mi sono portato. Chi se li ricorda questi qua ragazzi? Sono gli occhialetti che danno la vista da ubriaco e li obbligherò a fare un trick con questi addosso. E siccome sono da solo, per farlo mi aiuterò con la lista x 3 messa sul con la cesti in modo tale che così non mi perda nessun loro movimento upo can I do a quick interview with you? ah you want to do two? let's do it together buongiorno ok whoopee and Gozzi. buongiorno the boss nicolai Nothing cool. no no no solo una semplice domanda per entrambi obbligo o verità? Oh. Wow. Sono curioso di vedere che obbligo mi farai fare. Quindi obbligo. E tu? Io io verità. Quanto guadagni all'anno? Oh cazzo. Non so se possiamo dirlo Non abbastanza. No, Sì, però, cioè, hai detto verità. Tu hai detto verità, amico. verità. Amico, non lo so, devo fare due calcoli. Ti dirò, siamo sui 200.000. Sì. Sì, sì, di sicuro. Quindi sì, sto bene. ok, perfetto. Quindi, siccome tu non ci vuoi dire la verità, prendi la tua bici, mettiti questi. Oh no, gli occhiali da sbronzo. Oh no, vado a prendere la mia bici. Devi fare un holy bar eh, con quelli. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Wow. È difficile, eh? Ma devo fare bar spin. Che che fai? Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh my god. The champion. Voltrigol oh o oh verità? Verità. Cosa? Obbligo o verità? Verità? Entrambi avete detto truth, verità, quindi, is, how quanto much guadagnate all'anno? So, the number. The number. no, non oh, posso dirlo. Ah, quindi adesso, prendi la tua bici e vieni qua, mettiti questi e fai only un Holly spin. spin Bro, non ce la posso fare questa roba. Oh! oh shit. <laughs> e tu? Mm, Potrei I dirti circa 150.000 Ok, perfetto, obbligo o verità. Truth. Nice. Quanto guadagni all'anno? Eh, dovrei calcolarlo. Mh, non so. Mh, eh, quanti. Mh, cazzo, non lo so. Intendo dalla mountain bike. Un paio di centinaia. Più di 200.000 yes. Ben T, un principiante nel tour. Obbligo o verità? Dare. Prendi la bici e devi fare olibar con questi. Oh my god. Oh. oh my god. No, non ho equilibrio con sta roba su. Quindi gli Olibar? <ride> oh mio Dio In realtà tra voli e spese varie non guadagno niente quasi Però ci stiamo lavorando Perfect. thank you, Ben Obbligo o verità? Uh, mi sa che provo go un obbligo so. Quindi? Cos'è il troppo? No, li ho visti online Wow! Prova a farti un giro qua attorno <ride> Sembra di essere ubriachi per davvero Mi sembra di sboccare quando li metto su <ride> ma, ma il mio manubrio è... Piegato? No, no, ne vedo due No fucking way Oh, praticamente stai facendo Johnny oh. oh. Ma do, pensavo di essere lontanissimo dalla panchina Questo era l'obbligo, però ti devo chiedere anche la verità Quanto guadagni all'anno? Oh. E <ride> eh, non so se voglio dirlo alla gente Dai, il totale E eh. No, no, non te lo dico Ma noi vogliamo la verità qui Tutti che scelgono obbligo Ma noi vogliamo la verità Obbligo Verità E circa 110.000 40.000 sterline Sì, ma vuoi fare anche l'obbligo? Non so fare bar No, no, devi farlo Hai detto obbligo, quindi devi fare bar Stiamo mancando le mani Anche con un occhio chiuso c'è il manubrio stortissimo bello difficile ok però adesso puoi fare il trick oh, mi sa che provo a fare un chicken bar oh, oh è impossibile verità quanto come guadagni? Al... Eh, eh, non lo so no, di no, no, preciso si ma eh, noi vogliamo i numeri con sponsor, bonus, premi tutto tutto 350.000 euro 350.000. cazzi Complimenti, really Real good. Uh, verità, io dico sempre la verità. Quanto guadagni all'anno? <ride> non tanto e non abbastanza per quello che facciamo. Eh sì, però eh, noi vogliamo sapere i numeri qua. Eh. Bro, non so se posso parlare di numeri. Sì, però hai detto verità, ma non ci stai dando dei numeri. Sì, hai ragione. Alla fine non ho detto la verità. Sì, penso che manterrò il segreto. Quindi, tenga pure. <ride> Se proprio vuoi sapere il mio stipendio no, non prendo un grosso stipendio anche perché le tasse francesi sono un sacco Quindi non vado oltre 2000 al mese Mi sa che te lo richiederò quando diventerai un rapper full time Sì, quando prenderò soldi dal rap ti dirò tutto e ti inviterò pure al tour Ok, thank you. Raga spero che questa piccola intro con i rider vi sia piaciuta, è stato difficile cavargli le parole fuori di bocca ai rider, interessante sapere le cifre di alcuni, peccato che non per tutti siamo riusciti a arrivare a una conclusione perché chiaramente i big dog rimangono molto riservati, quindi raga lasciate un like, tanto per pensate se non l'avete ancora fatto e iscrivetevi, ora sono in cima al corso e siccome il corso ve l'ho già fatto vedere nel dettaglio lo scorso anno è cambiato leggermente, adesso vi farò vedere le modifiche al corso, sempre con la mia Insta360 X3, utilizzando sulla camera la modalità lente singola, perché essendo lei 360 quindi avendo lente davanti e dietro io posso tranquillamente passare dalla modalità 360 che era quella che stavo utilizzando con i rider alla modalità lente singola quindi o davanti oppure con un tasto passa dietro ragazzi drop e prima hip dove sono in cima io sono rimasti invariati hanno modificato questo salto qui alzando un pochettino la rampa anche il rider rimane invariato ma la vera novità è questo boner qui c'era una passerella di legno con un drop che hanno totalmente rimosso e sostituito con questo owner log Hanno detto Che è 45 gradi Di dipendenza Infatti raga È verticale Non so se renderà Ah e tra l'altro Qui vedete ancora Tutta la terra smossa Perché chiaramente Devono finire il corso PS stamattina Ci dovranno essere le prove eh? Rip Finalmente Hanno modificato Sto tronco inutile E hanno fatto anche Questa salita di legno Appoggiarsi qua Con tutte e due le ruote Saltare di là Non è così easy raga Tutto il resto del corso È identico Non so se Mi seguite su Instagram Ma appunto Nelle storie Ho spiegato che sono alternate a sto giro purtroppo sono riserva quindi posso partecipare al contest solo se qualcuno non gira quindi farò le prove farò tutto ma raga lo vedremo all'ultimo se potrò girare o meno e capite perché magari gli scorsi anni magari ogni tanto cercavo di rimanere più safe se rischi e cadi perdi punti in realtà invece se fai un risultato medio ta rimani dentro il tour e continui a fare le tue gare come al solito io comunque raga mi rimbocco le maniche e giro come se dovessi fare il c***o pensavi di vedere subito il corso? Oh, Col cavolo ragazzi anche noi volevamo girare subito sul corso il corso alla fine i primi giorni non è mai pronto non hanno battuto gli atterraggi ci hanno detto che potevamo girare solo negli ultimi tre salti in fondo infatti abbiamo fatto tutti qualche giro per fortuna abbiamo fatto comunque un mega treno per il pubblico tutti i rider del crankworks ed è stata veramente una figata e di conseguenza io mi sono messo lì a fare un po' di test con la X3 infatti a casa avevo comprato un frame stampato in 3D per poterlo usare in orizzontale non in verticale utilizzato Utilizzando la modalità a lente singola, quindi non filmando in 360 ma solo una lente, ha un grand'angolo veramente ampissimo e le riprese che ho fatto mi piacciono veramente tanto perché si riesce a vedere praticamente tutto, la bici quasi completamente, si vede benissimo anche cosa arriva davanti. Oggi se magari ci facessero il piacere di aprire tutto il corso cercherò di farvi qualche ripresina particolare con lei in modalità 360. ok vediamo un po' come è questo corso visto in 360 ah, si parte come al solito col primo drop Fai una hip il un primo salto veramente grosso il guai da fannone Wow. è andata tutta per il nuovo golem. Mm -hmm. si arriva alla parte finale con la spina step down bello grosso i take the blame. L'ultimo salto. Fare il trick della vita. Ragazzi con il vostro aiuto è riuscito a tornare anche a questa volta a Rotorua E solo grazie alle vostre donazioni perché nello scorso video vi ricordo che abbiamo supportato grazie a un crowdfunding Se non avete visto quel video ve lo lascio qui in alto Grazie <laughs> <That's it. laughs> Iniziata la battaglia col Cash all spie, ragazzi. Figa che due che schienata che ho preso duro il landing, la secchina era bella simpatica diciamo, in realtà niente di estremo però col fatto che tipo ho fatto quella mezza rotolata, ho fatto una bella schienatina, tra l'altro stavo ceccando il casco, il casco non l'ho ne neanche appoggiato per terra e a proposito di caschi ne approfitto per resettare un attimo la mente perché ho imparato negli anni che ci sta a resettare la mente quando cadi, ma soprattutto per parlarvi appunto del bluegrass legit carbon raga che mi ha salvato la vita parecchie volte, non so se ve lo ricordate ma io proprio qui a Rotorua nel 2019 ho tirato una secca della madonna oh no! e quella volta lì il casco mi ha veramente salvato la pelle ma soprattutto anche dopo un impatto del genere mi ha permesso comunque di continuare a fare il contest non so se avete notato tra l'altro una chicca per l'impatto mi si era staccata la visiera infatti Bluegrass ha proprio progettato che visiera morbida, pieghevole oltre a essere pieghevole se prende un impatto forte lei si sgancia e volendo chiaramente se prende un impatto ancora più forte si toglie completamente perché qui vedete il fatto che si sgancia è pensato proprio per evitare movimenti strani del collo durante l'impatto eh. l'aggancio è molto solido infatti io quando attacco una telecamera in questo caso la Insta X3 la letta è completamente solida e non si muove per niente poi chiaramente un altro aspetto da sottolineare di Bluegrass è che vabbè Ovviamente ha la tecnologia MIPS Ma la cosa figa è che la visuale l'hanno creata apposta molto ampia Per permettere chiaramente l'inserimento di ogni tipo di mascherina Soprattutto hai tutto il campo visivo libero Questo è perfetto per i trick in modo tale che in aria io posso girare gli occhi E lo stesso capire cosa sto facendo in aria oh. Come al solito i prodotti dei miei sponsor raga li trovate in descrizione. Ora però cerco di rimettermi un po' in sesto e di rimettermi a spingere. L'obiettivo è sempre cercare di migliorarmi. Madonna dove sono andato? Le velocità stanno cambiando di brutto che si sta indurendo e quindi sono andato lungo in Africa Ragazzi sabato sera Le prove sono ufficialmente finite Io sono ancora alternate Oggi c'è stato un momento Che ho detto Oh forse sono dentro Perché alcuni rider raga Stanno sendando veramente tanto E hanno cartellato di brutto Devo essere sincero Tutte queste prove In realtà Non mi sono Spinto estremamente È la prima volta Che sono alternate Dopo tanti anni Non ho trovato tanta motivazione Nel sendare trick Perché Quando sei qui per farlo Dici ok Devo essere pronto Per quel momento E quindi ti gasi In questi giorni invece Non avendo questo obiettivo Ero un po' perso Sinceramente Che in realtà da un lato mi fa capire che un pochino sono maturato perché cadere per niente su questi salti non fa bene dall'altra comunque sono un po deluso perché venire fino a qui per non far niente ecco però così è giorno della finale mi preparo faccio un po di giri per riscaldarmi e per prendere feeling con la bici la gente inizia ad radunarsi a chiederti gli autografi e la tensione pre gara sale fino al momento della run <sussurra> Ma questa volta, purtroppo, non è così. Quando tutti i rider sono in cima, io sono in basso, a guardarli, mentre tolgo le protezioni. Dovete sapere che spesso, prima della finale, mi chiedo, ma veramente tutto questo vale il rischio che mi prendo? Non era meglio essere tra il pubblico a guardare? Ora mi so rispondere. Io sono lì in cima perché mi piace sognare, mi piace essere uno di quei matti che tutti guardano con ammirazione. Dopo quasi otto anni di Crankworx questo è il primo che faccio da spettatore. Ma non fa male perché durante questi giorni mi sono accorto che chiunque sia dentro questa competizione è perché si merita di essere lì, si merita della possibilità e ha lottato per ottenerla. E In questi giorni ho avuto molto tempo per riflettere. Se vuoi tornare in cima a questo sport, nei soldi, negli sponsor o la fama ti abbrevieranno la strada. Devi solo volerlo dire. Ma io tutto questo lo desidero ancora?